Ciao a tutti da Katia! Allora, oggi sono qui per farvi vedere come, eh, come fare lo scialle che avete visto in foto. Allora, io per questo scialle ho usato questo filato. Questa lana è una lana, diciamo, piuttosto sottile. Ecco, scusate, ero fuori dall'obiettivo. Ecco, guardate qui. Si vede anche la differenza. È una lana, come dicevo, abbastanza sottile e l'ho lavorata con l'uncinetto del numero 5. Quindi volevo un lavoro abbastanza morbido. Allora, io oggi non farò lo scialle, nel senso che lavorerò questo, questo filato che è leggermente più grosso e vi farò vedere come fare mh, lo scialle. Ecco, farò un campione che poi voi potete andare avanti e quindi eh, decidete voi poi quanto um, quanto volete andare avanti per quanto riguarda lo scialle e poi dopo che abbiamo fatto eh, il punto dello scialle faremo anche i fiori e vi farò vedere anche come unire i fiori fra loro ok allora inizio con 12 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 quindi ho fatto le 12 catenelle adesso passo il filo sull'uncinetto tre volte e vado a fare una maglia alta tripla nella prima catenella iniziale quindi faccio che esco da 2 esco da 2 esco da 2 esco da 2, esco da 2 quindi adesso abbiamo un cerchio rifaccio 12 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 e 12 tre volte filo sull'uncinetto e entro nella stessa maglia di base qui dove abbiamo le 12 catenelle, io entro con l'uncinetto e vado a fare una maglia alta tripla. però non la chiudo, la lascio così. Adesso passo tre volte filo sull'uncinetto, conto, vado a contare 6 maglie di base: quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ecco, se riesco, l'inizio è sempre un po' fastidioso. ok entro e faccio la mia maglia alta tripla sempre chiusa a metà e poi vado. quindi mi restano tre punti sull'uncinetto e vado a chiudere tutti e tre così adesso faccio 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 tre volte filo sull'uncinetto e dentro qui dove ho fatto la maglia alta tripla qui nella stessa maglia entro e faccio la mia maglia alta tripla ok vi faccio vedere così abbiamo iniziato adesso giro il lavoro e faccio 12 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tre volte filo sull'uncinetto. Quindi questo scialle è lavorato tutto a maglia alta tripla. Quindi io non starò lì a dire sempre maglia alta tripla, dirò sempre cioè dirò maglia alta, però voi poi già sapete che saranno tutte maglie alte triple allora entro nella maglia nella stessa maglia di base e faccio la maglia chiusa a metà cioè non la chiudo la lascio così tre volte filo sull'uncinetto e vado nella maglia seguente quindi qui dove abbiamo fatto eh, la maglia alta tripla quindi entro e faccio la mia maglia alta tre punti sull'uncinetto e chiudo. e quindi adesso stiamo iniziando ad allargare quindi 1 2 3 4 5 e 6 tre volte filo sull'uncinetto rientro nella stessa maglia passo tre volte filo sull'uncinetto e vado a contare 6 maglie alte 2 3 4 5 e 6 quindi entro e faccio la mia maglia 3 punti sull'uncinetto 1 2 3 e vado a chiudere adesso faccio 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 Rientro nella stessa maglia 3 e vado a fare una maglia alta tripla. Ecco. Adesso ricominciamo. Facciamo 12 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 tre volte filo sull'uncinetto giro il mio lavoro e vado a fare una maglia alta tripla qui nella stessa maglia di base dove ci sono le 12 maglie noi andiamo a fare la maglia alta tripla 1 2 e 3 e lascio aperto tre volte filo sull'uncinetto vado nella maglia seguente e vado a fare una maglia alta tripla così e chiudo quando ho tre punti sull'uncinetto vado a chiudere 6 maglie alte eh, 6 catenelle scusate 2 3 4 5 e 6 tre volte filo sull'uncinetto entro nella stessa maglia qui e vado a fare la maglia alta non chiusa tre volte filo sull'uncinetto vado nella maglia seguente salto queste le, le catenelle le salto e vado nella maglia alta seguente e faccio la maglia alta tripla 1 2 3 quando ho tre punti sull'uncinetto chiudo 1 2 3 4 5 6 catenelle Rientro nella stessa maglia qui dove abbiamo la maglia alta tripla, rientro 1 2 3, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta. Quindi carico di nuovo l'uncinetto tre volte filo sull'uncinetto e vado a contare 6 1 2 3 4 5. Aspettate, perché non vorrei che mi sono sbagliata. No, è giusto. Allora 1, 2, 3. Qui perché farlo è farlo in una cosa, piegarlo in un'altra. Mi posso anche sbagliare. 2, 3, 4, 5 e 6. Vado nella sesta e faccio la maglia alta tripla così. Poi 6 catenelle. 1, 2, 3, 4. 5 6 3 volte filo sull'uncinetto rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta tripla e la chiudo ecco andiamo avanti facciamo 12 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8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 però non la chiudo quindi lascio tre punti sull'uncinetto quando tre punti chiudo 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 3 volte filo sull'uncinetto rientro nella stessa maglia Lascio a metà la maglia alta tripla e vado nella maglia seguente e vado a fare la maglia alta tripla così e poi chiudo 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 3 volte filo sull'uncinetto rientro nella stessa maglia qui rientro qua faccio una maglia alta tripla però non chiusa la lascio aperta volte filo sull'uncinetto e vado nella maglia seguente faccio forse ho fatto la doppia 2 e 3 ok 1 2 3 e poi chiudo 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 1 2 3 volte e filo sull'uncinetto quindi rientro nella stessa maglia tre volte filo sull'uncinetto e vado a contare 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 e nella sesta entro faccio la mia la maglia alta tripla o tre punti sull'uncinetto e vado a chiudere adesso 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 tre volte il filo sull'uncinetto e vado a fare nella stessa maglia che abbiamo fatto la la maglia alta tripla nella stessa maglia andiamo a fare una maglia alta tripla però la chiudiamo e questo è l'aumento il lavoro si presenta così ecco quindi dobbiamo andare avanti così fino a, alla misura che vogliamo noi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 tre volte il filo sull'uncinetto quindi entro nella stessa dove ci sono le catenelle vado ad inserire l'uncinetto e faccio una maglia alta tripla non chiusa aperta quindi tre volte ancora il filo sull'uncinetto e vado nella maglia seguente e faccio la maglia alta tripla non chiusa quando um, quando mi trovo tre punti sull'uncinetto vado a chiudere e continuo con le 6 catenelle volte il filo rientro nella stessa maglia non la chiudo la lascio aperta vado nella maglia seguente faccio la mia maglia alta tripla non chiusa lasciata aperta quando ho tre punti sull'uncinetto chiudo 1 2 3 4 5 6 3 volte filo <coughs> Entro nella stessa maglia, faccio la mia maglia alta aperta. La lascio aperta, entro nella maglia seguente, faccio la mia maglia alta tripla e poi quando tre punti chiudo così. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tre volte il filo, rientro nella stessa maglia volte filo sull'uncinetto vado nella maglia seguente e chiudo 1 2 3 4 5 6 2 3 entro nella stessa maglia facciamo dobbiamo contare 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 entro nella sesta e vado a fare una maglia alta tripla tre punti sull'uncinetto e chiudo. Facciamo l'aumento: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tre volte filo sull'uncinetto, entro nella stessa maglia e vado a fare una maglia alta tripla e chiudo. È, diciamo è semplice non è complicato come come punto però a me piace tanto perché poi sembra che ci sono tanti fiorellini questi formano dei fiorellini e a me piace tanto mi è piaciuto tanto quindi facciamo ancora un giro insieme e poi andate avanti da sole quindi facciamo 12 catenelle 1 2 3 4 5 6 3 volte filo sull'uncinetto. 6 scusate, 7 8 9 10 11 12 catenelle. Non 6 vado a fare la mia maglia alta tripla, e la lascio aperta. Vado nella maglia seguente e faccio la mia alta, la maglia alta tripla non chiusa. Quando tre punti sull'uncinetto, vado a chiudere poi 1 2 3 4 5 6 tre volte filo sull'uncinetto rientro nella stessa maglia di base faccio la mia maglia alta e la lascio aperta entro nella maglia seguente e faccio la mia maglia alta tripla 3 punti sull'uncinetto e chiudo 1 2 3 4 5 6 tre volte filo sull'uncinetto Rientro nella stessa maglia 1 2 3 vado nella maglia seguente faccio la mia maglia alta tripla non la chiudo quando tre punti sull'uncinetto chiudo faccio vedere anche la fine 1 2 3 4 5 6 entro nella maglia 1 2 3 entro nella maglia seguente le due maglie maglie eh, le due maglie alte triple sono tutte e due aperte tre punti sull'uncinetto e chiudo 1 2 3 4 5 6 entro nella stessa maglia vado nella maglia seguente E chiudo 1 2 3 4 5 6 3 volte filo sull'uncinetto entro nella stessa maglia e faccio una maglia alta tripla e non la chiudo conto 6 catenelle 2 3 4 5 e 6 entro e chiudo così adesso 1 2 3 4 5 e 6 Tre volte filo sull'uncinetto, entro nella stessa maglia. Questi sono gli aumenti, quelli che facciamo alla fine. Ok, quindi andiamo avanti così fino alla misura che, che volete, che desiderate. Ecco, se lo volete fare bello grande, se lo volete fare più piccolo, come da mettere come scaldacollo, invece <coughs> da usare come uno scialle, decidete voi noi intanto voi intanto andate avanti e poi vi faccio vedere anche come fare il fiore va bene a dopo ciao